Se vi interessano le immagini grandi e di qualità e volete sapere come vanno i due nuovi proiettori Sony Laser 4K 5000 s e xw 7000 s soprattutto vi piace sapere cosa è successo negli eventi della scorsa settimana dell'8 e 9 giugno a Bologna e anche 10 e 11 giugno a Milano, allora ok, nei prossimi 5-10 minuti quello che dirò e che vi farò vedere per molti di voi potrebbe essere molto interessante. Però partiamo un attimo... Da una premessa, eh, fino allo scorso 25 aprile i proiettori Sony Laser 4K per applicazione a un theater, erano solo quattro, con prezzi compresi tra i 13 e gli 80.000 euro. C'era l'entry level, tra virgolette, il 790S da 2.000 lumen e 13.000 euro, eh, poi c'era l'890 da 2.200 lumen e 25.000 euro, poi il 5000 da 5.000 lumen e 50.000 euro, infine il GTZ 380 da 10.000 lumen e 80.000 euro. Questa era la situazione. Poi lo scorso 26 aprile Sony ha annunciato due nuovi proiettori, entrambi con nuovi chip da 0,61 pollici e risoluzione nativa Ultra HD 4K in 16 noni, però entrambi con sorgente luminosa sempre laser fosfori e con l'annuncio che sarebbero arrivati prima dell'estate. Abbiamo ricevuto da Sony entrambi i proiettori sei giorni prima dell'annuncio, li abbiamo analizzati a fondo e potete trovare le misure e tutte le mie considerazioni nell'articolo che è segnalato in descrizione. Ebbene, questi due proiettori sono molto, molto interessanti per due motivi differenti tra di loro. Il primo proiettore è straordinario per il rapporto qualità-prezzo perché costa circa 6.000 euro quindi circa la metà eh, del vecchio 790, ma ha un flusso luminoso praticamente identico tra 1700 e 1800 lumen, ha un rapporto di contrasto anche questo molto simile, circa 10.001, però ha un triangolo di Gamut, questo nuovo proiettore, che è addirittura più ampio eh, rispetto al 790 e al, anche all'890, senza rinunciare a un solo lumen. Poi c'è anche la stessa elettronica del GTZ 380. Molte persone però non si fidano perché il chip è più piccolo, l'obiettivo è più piccolo, è anche più limitato lo zoom, anche il lens shift, lo zoom è 1,6x contro il 2x degli altri proiettori e poi l'ottica è completamente manuale e quindi la domanda che viene fatta spesso è ma non è che Sony ha risparmiato un po' troppo con questo nuovo prodotto? Ebbene dopo averlo analizzato, calibrato e anche dopo aver visto il risultato, l'idea che mi sono fatto che poi è condivisa da tutti quelli che erano in questi due eventi è che no, la qualità è ancora straordinariamente elevata e per alcuni aspetti l'XW 5000 è addirittura più interessante rispetto al 790 e all'890 e non solo per il rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda invece l'ottica, se avete uno schermo 16 e quindi non avete necessità di cambiare formato, l'ottica motorizzata non vi serve. In più questo obiettivo particolare è una ghiera per la messa a fuoco con un elevato fattore di demoltiplicazione, quindi ruota tantissimo fino a 360 gradi, e quindi è molto facile trovare il miglior compromesso per la migliore messa a fuoco. Poi anche c'è una frizione particolarmente dura a garanzia del, di non perdere mai il fuoco neanche se ci sono vibrazioni o escursioni termiche. L'altro proiettore è il nuovo XW7000S, che è altrettanto straordinario, ma non solo per il rapporto qualità prezzo. Certo, costa 15.000 euro, anche se il flusso luminoso è più elevato del 60% rispetto al 5.000. Ed è il primo proiettore laser 4K di qualità per applicazioni a un theater, con più di 3.000 lumen reali, al di sotto dei 50.000 euro. Per essere ancora più espliciti, fino a ieri per riempire schermi di generose dimensioni c'era il Sony ww 5000 s un proiettore da 5.000 lumen dichiarati, che poi in realtà dopo la calibrazione erano poco meno di 3.700, con un rapporto di contrasto nativo inferiore a 5001 e soprattutto con una copertura del triangolo di Gamut che andava poco oltre il Rec. 709. Il vecchio 5.000 quindi S è anche molto grande, non particolarmente silenzioso e costava comunque 64.000 euro poi eh, ridotti a 50.000 euro. Questo nuovo XW7000S invece riesce a generare ben 3200 lumen reali anche dopo la calibrazione con un rapporto di contrasto che è più che doppio, infatti arriva fino a 13.001. e sfiora per il momento il 90% del gamut DCI-P3. Dico per il momento perché questi sono modelli di preserie e di solito quelli di produzione vanno decisamente meglio. Arriveranno quelli di produzione durante l'estate e cercherò ovviamente di verificare i primi esemplari. Comunque, l'ottica del 7000S sicuramente è più grande rispetto a quella del 5000S, eh, il lens shift è più esteso, lo zoom è 2,1x e la qualità è sicuramente superiore rispetto a quella dell'altro protettore più piccolo. Vi basti pensare che a Bologna nella sala un theater principale di audio quality, abbiamo riempito il gigantesco schermo Dark Star 9 da 3,6 metri di base, così bene che ho potuto misurare finalmente in quella sala ben 92 Nit al centro dello schermo e addirittura 97 nel bordo superiore, dove evidentemente il fascio luminoso è perfettamente perpendicolare alla superficie dello schermo, con il modello xw 5000S invece, quasi al limite del rapporto di tiro, quindi in posizione sfavorevole per il flusso luminoso complessivo, sullo stesso schermo eh, generavo poco meno di 50 candele su metro quadrato, sempre al centro. Sempre nella stessa sala di audio quality abbiamo usato un vecchio lettore Oppo 203, un lettore Blu-ray universale, un Nvidia Shield con Plex e anche Kodi in qualche caso, e tutto a valle del nuovissimo Pre-Storm Audio Elite MK2, un decoder da 24 canali discreti, Dolby Atmos, poi c'era anche un MADVR Extreme eh, che abbiamo anche staccato e riattaccato per verificare le prestazioni con o senza il processore video. E poi c'era la parte audio con i diffusori Wisdom Audio con un nuovo centrale spettacolare, i due sub JL Audio F113 e l'amplificazione classica DataSat e Rotel. Un sistema che può essere descritto con una sola parola, emozionante e in grado di generare pressioni indistorte veramente notevoli. Trovate la nostra analisi di questa seretta nel link che abbiamo sempre in descrizione. Durante le due giornate ho condiviso le presentazioni con Francesco Aliotta di Audio Quality. Abbiamo mostrato varie clip eh, da Matrix Resurrection, da, è stata la mano di Dio, eh, Aquaman, eh, Encanto e La La Land per i colori, anche West high Story, e eh, poi anche Le Man 66, anche The Batman, quest'ultimo con una qualità video quasi peggiore di un DVD, ma con una traccia Dolby Atmos molto interessante. Venerdì invece ci siamo trasferiti da Videocell per allestire due sistemi completamente differenti. Il piccolo XW5000S è stato sistemato nella sala K-Space, nella sala audio di VideoCell, e ha illuminato uno schermo ALR da 100 pollici, quindi da circa 2,2 metri di base, con il proiettore a circa 4 metri di distanza e quindi con un rapporto di tiro di circa 1,81. Dopo la calibrazione sono arrivato ben oltre le 100 candele, comunque mi sono fermato lì, finalmente un valore che permette di riprodurre i contenuti HDR in modo particolarmente felice. Nella sala c'erano due impianti audio che condividevano le stesse sorgenti, un lettore universale Revon UBRX100 e uno streamer della Melco Audio, il modello N100 con un doppio hard disk interno ma anche con certificazione RUN e compatibile con i più importanti servizi di streaming inclusi ovviamente Kobuz e Tidal. Il primo impianto prevedeva due diffusori da pavimento QAcoustics, i modelli Concept 50, pilotati da un integrato Denon nuovissimo, il PMA 1700NE, con una sezione digitale di qualità. Eh, per la riproduzione di contenuti multicanali, invece, abbiamo utilizzato una nuovissima soundbar, la Denon Home 550, con satelliti wireless Denon Home 150 e con subwoofer wireless, sempre Denon Home Sub. Entrambi i sistemi hanno sfoderato prestazioni insospettabili per estensione in frequenza, dinamica e soprattutto per la capacità di raggiungere livelli di pressione sonora ragguardevoli, soprattutto per lo spazio e senza distorsione apprezzabile. Il Sony XW7000S invece da Vito Sello abbiamo installato nella sala Ellipse per illuminare il gigantesco schermo OS screen trasparente curvo e multiformato da 4,06 metri di base. Uno schermo con un gain reale misurato da me di 0,7 e una superficie complessiva virtuale di circa 9,3 metri quadrati. Dopo la tratura ho misurato ben 72 nit al centro dello schermo, ovvero circa 3000 lumen effettivi generati dal proiettore, ovvero un livello di luminanza finalmente adeguato per poter visualizzare su quello schermo anche contenuti HDR. La sala Ellipse di VideoCell ospita due diversi impianti audio. Per l'occasione abbiamo ascoltato la combinazione con diffusori attivi frontali e centrali della Meridian, eh, e poi c'erano i diffusori surround, back surround e quattro subwoofer invece MK Sound. Il tutto con decoder trinno altitude 32, amplificazione Anthem e una calibrazione certosina del trinno a cura di Stefano Meraviglia di VideoCell che ha decisamente catturato la mia attenzione. Per Video Cell ho scelto un programma leggermente diverso rispetto a quello di Audio Quality, dando leggermente più spazio alla musica, ad esempio con clip in REC 709 dall'ultimo Blu-ray disc di John Williams a Berlino, e poi quasi lo stesso programma in realtà scelto per Bologna, quindi con i soliti Matrix, Aquaman, Encanto, La La Land, Le Mans, e anche qui abbiamo rivisto Batman, giusto per far soffrire un po' il nostro pubblico. Da Videosell non ho utilizzato un processore video esterno, ma grazie ai livelli di luminanza raggiunti particolarmente elevati, il tone mapping dei Sony, benché ancora di tipo statico, mi ha permesso comunque di riprodurre tutti i dettagli con compromessi accettabili. Anche Aquaman, che sicuramente non è semplicissimo. Il roccio Sony con i due nuovi proiettori continua con i prossimi appuntamenti. Mercoledì pomeriggio saremo da Hi-Fi di Prinzio a Chiti Scalo. E poi ci sarà nel weekend il doppio appuntamento a Roma per sabato pomeriggio e domenica mattina all'interno dell'auditorium Parco della Musica assieme a Marco Cicogna. Tutti i dettagli anche qui sotto nel link nella descrizione.